E bella a tutti ragazzi bentornati sul canale Oggi insieme al mio amico Mario Nazza vi portiamo il Give Car to Friends Give Car to Friends cosa significa? Che un nostro amico ci può donare un qualsiasi tipo di veicolo Quindi ragazzi se siamo poveri e vogliamo fare qualche soldino con questo glitch riusciamo ad alzare qualcos'altro Gli unici requisiti sono il bunker con all'interno il centro operativo mobile e il centro operativo mobile deve avere nel terzo slot il deposito veicolo personale quindi ragazzi se avete un bunker ed un combo potete fare questo glitch nel bunker dobbiamo avere almeno i kenti quindi per cominciare questo video ci siamo spostati al bunker che cosa dobbiamo fare? noi che andremo a ricevere il veicolo dobbiamo passare dalla sessione sola di inviti perché si fa in una sessione sola di inviti perché esce meglio in questa sessione dobbiamo fare opzioni online e ce ne andiamo nella schermata del cambio personaggio quindi facciamo opzioni online e ce ne andiamo nella schermata del cambio personaggio per capirci dove ci troviamo davanti allo specchio della centrale di polizia quando saremo lì l'amico che è rimasto nella sessione sulla lato inviti, che cosa fa? ci manda un invito tramite un partecipo a sessione del party noi accetteremo quell'invito e automaticamente verremo riportati in quella sessione questa ragazzi, è la prima parte del glitch, se non facciamo questo passaggio il glitch non può funzionare. Quindi quando saremo al bunker, opzioni, online, cambia personaggio, quando ci troveremo in questa schermata andremo ad accettare l'invito che ci è stato inviato dal nostro amico e ci riporteranno automatico nella sessione sulla inviti. Quindi aspettiamo il messaggio, lo accettiamo e rientriamo in sessione. Quindi ragazzi nel frattempo vi ricordo di iscrivervi ai canali del Team Glitch, trovate sotto in descrizione, abbiamo due canali Telegram tra cui il Team Glitch e il Bogdan ricambio, quindi chi ha bisogno di fare anche qualche soldina con il Bogdan ci venga a trovare, ci sono tanti ragazzi, vi aiutano, vi fanno guadagnare quel milioncino, così iniziate piano piano a giocare con questo gioco. Quindi ragazzi qui ho ricevuto l'invito da parte del mio amico, lo vado ad accettare e vado a fare partecipare a sessione. Una volta in sessione, ragazzi, se volete essere più veloci, mettete il respawn al bunker. Io non ce l'avevo, respawnerò alla base operativa, ma me ne vado al bunker. Quindi, una volta in sessione, ce ne andiamo al bunker ed andiamo a iniziare la parte del glitch che ci interessa. Quindi, una volta qui, entriamo all'interno del nostro bunker ed andiamo ad invitare i nostri amici. Quindi servono noi e altri due amici, perché uno ci donerà la macchina e l'altro ci aiuterà a fare il glitch. A questo punto, una volta nel bunker, prendiamo e li andiamo a invitare. Ragazzi, questo è un bel glitch perché, come vi ho detto prima, eh, vi permette di prendere macchine a gratis. Quindi basta avere un bunker ed un com all'interno del bunker, un bunker base senza stare a mettere tante cazzate. Mettete solo il caddy che vedete alle mie spalle perché ci servirà per farci e poi spingere durante il glitch e vedrete come si fa. A questo punto, una volta che abbiamo invitato i nostri amici, Andiamo a tirare il faggio fuori, quindi mettiamo all'interno del bunker un faggio, ragazzi, che è il veicolo che ci servirà. Quindi ragazzi, vi ripeto i requisiti, sono, tanto li trovate scritti all'inizio del video, sono un bunker. Terra terra con solo i caddy all'interno, il centro peretevo mobile con il terzo slot veicolo personale ed all'interno del centro peretevo mobile dovete mettere un faggio. Quindi, una volta che siamo qui, tiriamo fuori il faggio e l'amico che ci tenerà la macchina, cosa deve fare? Deve prendere e salire col faggio con noi. Ragazzi, il video l'abbiamo fatto un po' così, vedete che è un po' lento passaggi, perché? Perché purtroppo eh, Mario ha dovuto fare eh, il passaggio da una Playstation all'altra, perché lui mi ha aiutato con due personaggi, purtroppo eravamo soltanto noi due, e l'abbiamo fatto così. Quindi, ringrazio Mario che si è sacrificato a switchare eh, la TV con le due Playstation, per fare questo glitch. Ragazzi potete passare qualsiasi tipo di veicolo da terra ovviamente solo auto vendute da Legendary Motorsport, Southern Sant Andreas. e anche qualche veicolo speciale adesso non ricordo ma non, non ci sono tanti veicoli speciali da passare però quello che a noi ci interessa di più cos'è fare soldi quindi eh, nel momento in cui già ci passano una Issy o una Dominator dell'Arena War sono bei soldini poi certo se avete profili con macchine moddate eh, eh, e volete passarle? Le potete passare o, se volete, macchine moddate che hanno i vostri amici, questo qui ce lo permette. Quindi, a questo punto, una volta che siamo sul faggio, io e l'amico che ci dovrà donare il, il veicolo, ci posizioniamo come state vedendo nel video con il faggio. Praticamente ci deve uscire la, su, in alto a sinistra eh, la freccetta a destra che ci fa entrare all'interno del combo. Già dove sono io va benissimo, ragazzi, è perfetto così. Adesso, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare CEO. Quindi noi che guidiamo la Vespa diventiamo CEO e dovremo fare assumi associati ed andremo ad assumere l'amico che si trova sulla Vespa con noi. Non vi preoccupate del riguardo in alto a destra se vede un altro personaggio. Vedete, vedete un altro personaggio perché? Perché, come vi ripeto, Mario ha dovuto farlo con due PlayStation e mi ha dovuto passare la clip. Quindi ringrazio ancora Mario per avermi passato la clip e per avermi permesso di fare questo, questo video. Quindi eh, vedete che già sopra in alto a destra il nostro amico ha l'invito al CEO, non vi preoccupate, l'importante è che voi che siete sulla Vespa e dovrete ricevere il veicolo, aprite il CEO, quindi andate su menu in interazione, seguro sell, diventate CEO, una volta che siete diventati CEO fate assumi associati ed andrete ad assumere solo ed esclusivamente l'amico che si trova sulla Vespa con noi. L'altro che porta al caddy deve solo fare quello, spingerci poi con la vespa. Quindi, vi ripeto, andiamo a diventare CEO, facciamo, eh, come vedete nel video adesso, seguro serve, diventa un CEO, ed una volta che siamo diventati CEO, riapriamo il menu interazione, facciamo assumi associati, ed andremo a assumere l'amico che si trova sulla Vespa con noi all'amico arriverà il messaggio che cosa deve fare apre il telefonino si posiziona sul messaggio come vedete in alto a destra dove escono tutte le scritte e dovrà attendere dobbiamo contare fino a 3 al nostro 3 l'amico che cosa fa accetta e noi ci ritiriamo io consiglio sempre che chi si ritira quindi noi che siamo certo dobbiamo ritirarci di premere la x qualche secondo prima una volta aver fatto questo saremo frizzati Spammiamo il tasto destro per entrare nel, nel, nel com E vedrete che sulla vespetta si accende lo stop posteriore Come è successo a me A questo punto siete frizzati, non potete fare più nulla, siete fermi Il terzo amico, che cosa fa? Prende il caddy e ci sposta fino a quella piazzola eh, Che vedete la giallo o meglio, fino a quel riquadro giallo In modo che poi quando andremo a finire il glitch Saremo eh, belli e frizzati, dovremo essere più intani tutti a questo punto l'amico che sta sul caddy, quando siamo arrivati su quella piazzoletta, su, quel, su quell'area, andrà nel titano, quindi farà missioni, farà attività create da Rockstar, Avrà attività create da Rockstar, un lavoro da titano. Una volta che sarà in lobby ci dirà, sono in lobby, tramite party. Noi che facciamo? Noi che portiamo la Vespa, andiamo su eh, il party, facciamo un partecipa a sessione all'amico che si trova nel nel titano e quando saremo sul messaggio nero gli diremo sono sul messaggio nero l'amico uscirà una volta che sarà uscito noi accetteremo questo messaggio e spammeremo velocemente x ragazzi non dovete vedere i numeri perché se vedete le numeri il glitch non va se è andato tutto a buon fine scendete dal faggio e non potrete più risalire sul faggio come vedete sto provando ma non mi fa risalire quindi una volta fatto questo passaggio saremo sfrizzati il nostro veicolo è buggato, ci posizioniamo su questa piazzola qua in cemento ed attendiamo che i nostri amici che andranno all'esterno andranno a continuare il glitch per poter far sì eh, di eh, di donare il veicolo a questo punto i nostri amici escono ragazzi quello che era sulla vespetta con noi non lo farà uscire quindi che cosa deve fare va sul menu interazione o diventa Motorcycle Club o diventa CEO Automaticamente viene espulso dal bunker e si troverà all'esterno Come vedete Nazza con il personaggio Berito che sta andando sulla porta di uscita Non lo farà uscire ma farà meno interazione O diventa CEO o diventa Motorcycle Club e automaticamente verrà buttato all'esterno Una volta all'esterno che cosa deve fare? Chi ci dona la macchina per prima cosa deve aprire la ruota delle armi Deve selezionare o il bazooka o il lanciamissili da ricerca Ed entrare all'interno del veicolo salirà con lui sul veicolo anche l'amico che ci ha aiutato con il caddy quindi chi dona la macchina sale sulla macchina, prima di salire seleziona il bazooka che sale sulla macchina dopodiché una volta che sarà sulla macchina come vedete in alto a destra apre il menu interazione si avvicina al bunker si ferma qualche centimetro prima del bunker, vedi non vede il pallino giallo però se posiziona la macchina dove la posiziona lui è perfetto il passeggero quindi l'amico che portava il caddy rimane in macchina chi guida scende dal veicolo col triangolo, si allontana il più possibile, ha già il bazooka, spara e si ammazza, si suicida ragazzi. Come si suicida? Subito, opzioni, andrà sulle shark card e rimarrà lì finché non sarà finito il glitch. A questo punto l'amico che era rimasto sul veicolo, quindi che era il passeggero, verrà risucchiato all'interno del bunker con la macchina, fra pochi secondi vedrete apparirà la Issy all'interno del bunker, quindi era la macchina che mi stava donando Mario. Apparirà la Issy, vedrete che si aprirà lo sportello, ma non vedrete il personaggio. Una volta che si apre lo sportello, correte verso il veicolo, saliteci e automaticamente verrete risucchiati all'interno del com, come sta per succedere a me. Ecco qui ragazzi, vedrete questa animazione, vi farà entrare nel com. Per sicurezza aspettate in basso a destra il caricamento arancione, tirate fuori il veicolo, ce lo rimettete e lo ritirate fuori. Il glitch è finito, l'amico va passato la macchina, quindi in questo momento io sono proprietario a tutti gli effetti della ISSI. Ho guadagnato e 1.8.000.000 grazie ad un amico che aveva più di me. Ragazzi questo glitch è un bel glitch, noi eh, lo usiamo per passarci le automoddate, voi potete usarlo per fare soldi. Se siete tre amici fate a ruota una volta uno, una volta l'altro e una volta al terzo e guadagnate così un milione e otto. a botta perché la ISTI ragazzi è un milione e otto se lo andiamo a vendere. Detto questo ragazzi il glitch è semplice. Sì non è semplicissimo però se lo vedete, se lo guardate bene è una gran cazzata. Quindi ragazzi io detto questo non posso solo che ringraziarvi. Se vi piace il video lasciate un like condividetelo con i miei amici con tutte le piattaforme in basso in descrizione trovate tutti i nostri link tra cui il blog da ricambio quello del team Leach le pagine Facebook le pagine Instagram contattateci dove volete se avete problemi detto questo ragazzi il glitch è finito io vi ringrazio come sempre mi raccomando qualsiasi cosa qualsiasi problema avete venitecelo a dire chiedetemelo anche sotto nei commenti perché vi aiutiamo Ragazzi, io non so che altro dirvi, vi ringrazio nuovamente, lasciate un bel like se il video vi piace, condividetelo, ci vediamo al prossimo video, spero presto, ragazzi in arriva un giveaway, un contest dove metterò in palio un gioco digitale ed un account. Detto questo, al prossimo video!